ciao allora oggi sfogliamo il primo album del 2019 del libro che va valido fino al 14 febbraio del 2019 allora ovviamente tutti i set per san valentino poi ovviamente troviamo tante promozioni ed offerte tra cui anche un pennello da cipria in omaggio con 25 euro l'ho segnato di acquisto di prodotti make up promozione sulle prodotti labbra e poi la novità quindi abbiamo un eh, eh, prodotto in omaggio con 15 euro di acquisto di tutto il catalogo e si ha il nuovo antietà che è un'anteprima quindi ancora non è disponibile in vendita quindi wow e poi dopo direi che è ora di sfogliare il catalogo eccoci allora iniziamo questo è il sommario vediamo intanto vediamo che con 25 euro di prodotti make up si è in omaggio il pennello da cipria prima promozione è questa delle matite labbra perché acquistando ogni tipo di rossetto si ha la matita a soli 5 euro con il codice rosso scegliendo il colore i rossetti tutti quelli disponibili quindi ed è questi con i vari finish, il grado rouge con eh, il finish ovviamente matte e eh, satinato oppure c'è eh, questo che è il grado di elixir che è una tinta oppure l'effetto perlato ci sono davvero tanti Petro satinato. eccolo qua quelli brillanti, il vertige oppure il gloss. quindi fino a tutti i rossetti, matita labbra a 5 euro. Altra promozione che vi mostro, che fa sempre parte dei 25 euro di acquisto per avere in omaggio il pennello da eh, cipria, sono gli smalti 2x5 euro, infatti abbiamo tutti i colori che vedete qui, tutti quanti, ne scegliete uno col codice nero, uno col codice rosso e tutti e due sono a 5 euro. Ovviamente tutti gli altri prodotti di make-up, ecco di qua, gli ombretti, le matite, il mascara, il correttore, il primer e i vari fondotinta, fanno tutti parte dei 25 euro per aver in omaggio il pennello da cipria. Vediamo ora l'altra promozione, che la leggiamo meglio in questa pagina qui, eccola. 15 euro di acquisto per tutto l'album, tranne i prodotti make-up ovviamente, per avere in omaggio ed è la mini taglia da 7ml, del nuovo prodotto della crema anti-age globale quella che adesso è un'anteprima e sarà nel prossimo catalogo quindi 15 euro e 6 in omaggio al prodotto tra tutte le linee di creme ovviamente a tutto l'album quindi le creme, le creme riso ora vediamo anche i set eccolo qua il primo dell'Hidra Vegetal è già detergente plutonico ovviamente anche della Sebo Vegetal si è detergente plutonico pur system, detergente e tonico e sensitive detergente e tonico più tutti gli altri prodotti comunque sia sempre 15 euro tutto l'album per avere ed è in omaggio alla mini taglia di anti global, quella nuova vediamo ora i set per San Valentino, eccoli qua sono vari set di varie misure quindi 9,95 quella che comprende con la borsina e il set ad esempio vivace che comprende il bagno doccia pesca e anice stellato più il bagno doccia mango e coriandolo e il latte corpo mango e coriandolo oppure abbiamo il set energizzante con il bagno doccia melograno e peperosa bagno doccia lampone e menta piperita e il latte corpo sempre lampone e menta piperita oppure quello rilassante con il bagno doccia magnolio e tè bianco bagno doccia mandorle e fiori d'arancio e il latte corpo mandorle e fiori d'arancio sempre 9,95 oppure quello sensuale con il bagno doccia vaniglia barbon, bagno doccia noce di cocco e latte corpo sempre al cocco. Altri set invece comprendono delle, tutte le varie profumazioni, il detergente per le mani più la crema mani a 5,95. Set un pochino più grande, 14,95, abbiamo quelli che comprendono ad esempio il set di bace, bagno doccia mango e coriandolo da 200 ml, più latte corpo sempre mango e coriandolo da 200 ml, Sapone e liquido per le mani, sempre manco il coriandolo, la crema mani, sempre manco il coriandolo, ovviamente, e il bagno d'occia a pesca e al cestellato, che è una novità. Oppure il set rilassante con il bagno d'occia olive e petit grain, con anche il latte, corpo, il sapone, la crema mani, al fior di loto e salvia, e il bagno d'occia il fior di loto e salvia, più ovviamente il cestino. Poi ci sono anche per le altre profumazioni, quello qui energizzante, il sensuale, oppure quelli un pochino più grandi di set, quindi 19,95, ad esempio il set vanille barbon che comprende il bagno a doccia da 400 ml, più latte corpo da 390 ml, il sapone liquido per le mani, la crema mani, la salvietta ospite e il cofanetto. E poi c'è anche il profumo noce di cocco oppure mango e coriandolo. Vedendo invece i set per l'uomo, ci sono quelli per la rasatura, quindi la rasatura per le sensibili, che comprende la schiuma da barba e il balsamo basso per barba per la pelle sensibile, oppure le profumazioni, eccola qua, che comprendono il profumo più il, il gel doccia a corpo e capelli. Poi vediamo anche l'ultima promozione, che è quella per le mani, quindi è con... Il concentrato antifreddo arricchito al carité, che questo è molto valido, più la crema mani lunga durata, a 6,95